Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi vi propongo un video confronto tra il Fanatec DD1 e il SimCube 2 Pro della Granity Device, non è un confronto per sapere chi è il migliore dei due, nessun tipo di diatrib o discussione in merito, è soltanto diciamo uno sfizio che eh, ci stiamo togliendo con Vincenzo Nixos 123 perché sul suo canale trovate comunque la eh, sua versione appunto di questo video che abbiamo fatto insieme. È molto semplice, abbiamo preso una combo, una Ferrari del 1991, formula ovviamente, su R-Factor 2, la formula di ASR, formula del mio amico Alessandro. Che è giusto nominarlo e specificarlo, eh, al Mugello, per vedere diciamo, il comportamento del volante, ma proprio fisicamente, è ovvio che in termini di sensazioni non ci può essere confronto perché lui ha un simcube, io c'ho un Fanatec, però avevamo la curiosità di vedere un po' le reazioni, i comportamenti dell'auto. Abbiamo cercato più o meno di fare gli stessi tempi, di girare più o meno nello stesso modo, tengo a specificare che abbiamo impostato tutto uguale, tolto tutti i filtri, eccetera, stesse potenze, stesse potenze, Stesse, stesse regolazioni, eh, non è un confronto tecnico o un qualcosa di specifico, è solo uno sfizio ragazzi, quindi è inutile commentare di eh ma no niente, è solo così per, per fare questa prova, quindi vi invito ad andare anche sul canale di Vincenzo, Nixos 123. che trovate in una delle schede qui in alto a destra, eh, perché avete anche la sua versione, quindi adesso andiamo a vedere il giro. Bene ragazzi, visto il giro eh, lascio a voi insomma eh, giudicare la sentenza di quello che si muove meglio perché poi in termini, come dicevo, di forze o altro non è che se ne può discutere eh, se non ci sono i due volanti accanto con la stessa persona che li prova. Se il video vi è piaciuto come al solito pollice in su, non esitate a lasciare un commento qui sotto per dirmi cosa ne pensate di questo video e e come al solito iscrivetevi al canale e ricordate di attivare la campanellina per essere notificati ogni qualvolta butto un video sul web oppure se faccio una live. Ragazzi ci vediamo prestissimo, da Fabrice è tutto, ciao!